Buonasera a tutti carissimi amici, ben ritrovati, eh, sono le 20.50 e io devo ancora pranzare, <ride> sì perché ehm, voi dovete capire che la vita di un mago praticante, cioè veramente un mago, o una maga femminile uguale, è una vita consacrata all'arte. Non una vita di sacrificio, che, non, o comunque non quel sacrificio che fai malvolentieri. Uno lo fa perché sente che lo deve fare, sente che è questo che è nato per fare. Però <ride> dimenticatevi tutti quei... tutti quei ritualelli, quegli incantesimi che trovate ovunque eh, messi lì, che tutti facciamo tutto quanto e vai... No. La figura del mago non è mai stata questa maniera. E voi ricordate anche nell'antichità, no? Nel villaggio, nel paese, il mago era uno. Perché? Se non potevano essere tutti quanti, no? Tanto, basta... Basta che metti un po', non dico patate e cipolla, però un po' di erbe mescolate, no? Lo vedete oggi cosa c'è in giro su questi argomenti? Un po' di erbe mescolate, prendete la candela la ungi con più olio possibile, così quando l'accendi si infiamma tutta e infiamma anche la casa, quindi l'hai purificata, perché va a fuoco, no? È molto purificata in quel modo lì. E... E basta. Allora, la domanda intelligente è perché allora fin dall'antichità, eh, ovviamente le nostre fonti sono quelle del Medioevo, più o meno, però sempre è stato così. Il mago, ma anche quello che oggi definiremo lo sciamano, la sciamana, eh, la donna di conoscenza, la maga, eh, insomma la strega addirittura, era una, di solito, in un intero villaggio, in un intero paese era una sola, perché? Un motivo ci deve essere. O erano tutti cretini che non riuscivano a mettere patate e cipolla con qualche incantesimo, no? Oppure ci sono dei motivi precisi. Beh, il motivo è molto, veramente molto semplice. Nella pratica della magia, soprattutto nell'alta magia, che è quella che pratico io, perché allora, per me la parola alta magia mi serve soltanto per differenziare la magia dalla stregoneria. Perché la magia non è quella stregoneria. Cioè, con la stregoneria si va, vera, come diceva il mio maestro, sempre dipende da con chi lavori. <ride> ecco, questo è il grande mistero. Con chi stai lavorando? Basta. L'unica domanda è quella. E con la stregoneria spessissimo, anche quando si prende una candela, si fa un incantesimo con le parole, no? E, attraggo questa cosa nella mia vita, vieni a me. Vieni... Eh, quando si fa queste cose con le proprie parole, eccetera, noi si sta coinvolgendo gli spiriti dell'astrale basso. Cioè tutti quegli spiriti che in quel momento ascoltano dal basso astrale. Voi considerate un rituale anche semplice così, senza preparazione, senza purificazione, senza una preparazione del luogo, senza un'invocazione un nel luogo del principio divino, eccetera, è un porto di mare. Segnatevi questa frase, un porto di mare. E allora io, con le mie parole, con chi sto lavorando? Questa è sempre la domanda. Alcuni si illudono che se tu fai un incantesimo con le tue parole, allora sei potente perché fai accadere le cose con le tue parole. No, nel mondo spirituale ci sono sempre delle forze che ti ascoltano e ti aiutano in quello che hai chiesto. <ride> Quindi la domanda chi sono queste è una domanda intelligentissima, capite? E allora, per me la parola alta magia che poi è la magia, non esiste, è la magia vera, la magia, la scienza dei magi, è quella che lavora a diretto contatto continuo durante il rituale con il principio divino, continuamente, ci si rivolge al principio divino, si muovono le forze con il principio divino e con i nomi divini, capite? Per fare questa roba Serve un alto livello di. Un, una parola si chiama Kedusha, cioè in italiano è um, tradotta con santità, per metterti davanti a un altare. Nell'alta magia tu devi essere santo, ma non è una traduzione appropriata, perché in realtà Kedush non è che significa santo come noi nella nell'accezione cattolica cristiana, ma significa Kedush significa. da cui deriva Kedusha. Kedusha significa uh, separato più che altro. Quindi, per esempio, io ho un oggetto, lo devo far passare con un rituale, con un esorcismo, con una consacrazione, eccetera, fino a quando non mi diventa kadosh, cioè separato. E da quel momento in poi, quell'oggetto lo userò solo nel rituale, solo nella ritualistica. Nell'alta magia... La, la, allora, l'alta magia può essere chiamata anche la scienza dell'informazione perché voi ormai guardando i miei video l'avete capito, la magia è una scienza a tutti gli effetti, uh, anche con quelle cose che scrivo nel gruppo Facebook, no? Eh, ci si capisce un po', no? Ecco, allora, prima di tutto è la scienza dell'informazione perché quando io apro l'altare e inizio il rituale Devo capire quali sono le informazioni che sono lì dentro. Se sto usando delle candele che sono state toccate da una signora che era arrabbiata, oppure delle erbe che sono state sbarbate violentemente dalla terra, triturate in automatico da delle lame meccaniche, eccetera, tutte queste sono informazioni, capite? E io nel mio altare, quando accendo ai piani, perché quando uno apre l'altare, è come se accendesse i piani sottili, a tutti questo succede. Anche se voi vi mettete lì davanti a un tavolino, accendete una candela e fate una preghiera, voi state aprendo i mondi sottili, state aprendo un varco tra Yezirà e Assia. Assia è questo mondo dell'azione, Yezirà è tutto il mondo delle energie, della, della, delle, dello psichismo, del potere, e quindi voi state aprendo le porte. Anche se prendete una candelina e parlate con questa candelina, state aprendo le porte. Ecco perché per il compleanno, per esempio, mi viene in mente per la candelina, è bellissimo che con la candelina accesa, guarda il caso, si canta tanti auguri a te. Sono auguri che fai alla persona. Questo è di estremo beneficio che con la candelina accesa si canti un canto di auguri col nome e cognome. Tanti auguri a... per esempio, Nicola, tanti auguri a te. Ecco, questo è, è importantissimo ed è di ottimo auspicio. Sempre nel frangente del compleanno, di, di pessimo auspicio, è che tu pensi a qualcosa che desideri e poi soffi la candela, perché soffiare è il contrario, soffiare significa che sperdi via quello che tu hai pensato. Va bene? Però assolutamente il canto di qualcosa di propiziatorio è, è, è ottimo. Quindi, carissimi amici, questa è una grande differenza di quello che vi sto dicendo. Mm, e, e poiché la magia vera, l'alta magia, ok? Diciamo, eh, la stregoneria, lo vedete, c'è cioè, di tutti i tipi, no? E uno la può fare anche se, per esempio, se puzza di fumo, se, se fuma le sigarette, se... Se, se vai in giro, che ne so, hai appena preso il caffè, hai appena, appena mangiato, e te ti metti lì a fare rituale per le persone di qui, di là, guarda, che ce n'è di tutti i tipi. Uh, L'alta magia non è così. L'alta magia è santa, cioè deve essere kadosh. Tu assolutamente devi essere puro, perché dentro di te fluisce completamente il flusso divino. Anzi, è pericoloso che tu ti avvicini ai nomi divini. È pericoloso che tu ti avvicini ai nomi divini, che siano cabalistici, che siano eh, arabi, è uguale, ma se tu ti avvicini a tali nomi, eh, e se non sei puro, questo flusso naturalmente fluisce lo stesso e quindi tu ti danneggi. Questo è un altro discorso, no? Eh, davanti alle porte del Tempio ci si presenta sacri, puri, capite? Il concetto è abbastanza semplice, non è difficile. Questo è il primo motivo. secondo motivo è che tu ti connetti direttamente a Dio e lasci che eh, questa opera sia nelle mani di Dio. E quindi, eh, se tu, um, diciamo così, mh, sei contaminato delle informazioni, per esempio ho mangiato il pollo e le patatine, co cosa credi che durante il tuo rituale queste informazioni no non ci siano? Capito? E quali forze alte, divine, tu credi mai di catalizzare in quella maniera? Ritorniamo a quello che abbiamo detto, cioè catalizzi solo, attrai solo, le tue simili nature, cioè gli spiriti del basso astrale, tutti quei Jin eh, molto bassi che ti fanno i favori e poi te ne fanno un po' troppi, fino a quando tu raggiungi una specie di, di patto, di accordo con loro, capito? E, se per il lavoro tuo personale comunque, connettendoti al principio divino sempre, ma anche se non hai tutta questa purezza di cui sto parlando, che poi ci sono le regole della Kedushah, che aumentano la Kedushah nel rituale, ma comunque sia con la tua intelligenza, ti connetti al principio divino, cerchi comunque che l'ambiente sia pulito, eccetera, un rituale per te stesso lo puoi fare, però non lo puoi fare per un'altra persona, per un'altra persona assolutamente è vietato, perché... Per te stesso comunque come cioè, il tuo brodo, diciamo così, è sempre quello, no? E quindi sì, ma per un'altra persona a maggior ragione devi essere completamente puro e completamente santificato solo prima di aprire l'altare. Cioè, no? Che dici, no, soltanto prima, anche solo di pensarci, capite? Così funziona un po' la pratica dell'alta magia. E quindi, ecco, no, diciamo, una conseguenza è certamente eh, lo sbalzarsi di alcuni ritmi che di solito le persone hanno, no? Come quando... l'ora in cui vai a letto, l'ora in cui ti alzi e eh, a volte vedete anche il pasto, il pranzo, la cena, eccetera, sono sballati, capito? Questo può succedere. Quindi, niente, io vi saluto carissimi amici, volevo solo sentirvi un po', eh, fare un video e eh, vi auguro tantissime benedizioni, tantissimi auguri per questo periodo siamo nel periodo del solstizio d'estate, in particolare siamo nella notte di San Giovanni. Notte, eh, sapete, eh, appunto santa, nel senso che è una notte antica e magica, eh, fin dall'antichità. Eh, oggi si chiama San Giovanni. Eh, guardate un po' su internet cosa potete fare, c'è per esempio l'acqua di San Giovanni, queste cose qua, capito? È sufficiente che prendete dei, dei petali di fiori, delle erbe che trovate, raccoglieteli stanotte dopo il tramonto delle erbe che trovate, delle, delle cose così, ma fatto sta che ehm, li mettete in una bacinella di acqua. Naturalmente anche qua, per il discorso di informazione, sarebbe bello che l'acqua, prima di tutto ci mettete dell'acqua pulita, pura, e poi fate una vostra benedizione, no? invocando il principio divino, affinché purifichi completamente quest'acqua. La renda pulita, sacra, pulita da ogni informazione, da ogni contaminazione, da parte del mondo degli umani o dal mondo degli spiriti. Dite queste parole all'acqua prima di tutto, poi ci metterete questi bellissimi fiori colorati, quel che trovate trovate, se trovate l'iperico va benissimo, e poi Lasciate tutta la notte, ecco questo è il discorso, lasciate tutta la notte sul balcone perché acquisisca la rugiada di questa notte, perché è proprio la rugiada che ha questo grandissimo potere, perché non è solo l'erba di San Giovanni l'iperico, mm, tutte le piante sono estremamente più potenti in questo periodo, ma estremamente. E le erbe magiche si raccolgono in questo periodo moltissime, non tutte, ma molte, perché proprio c'è questo... Confluirsi della, delle forze astrali dell'anno e la rugiada è quello, però, l'ingrediente fondamentale che appunto si deposita sulle erbe. Anche ehm, una cosa, prima dell'alba, questa acqua va tolta perché se voi la lasciate dopo il sole, per esempio alle 9, alle 8, tranquilli la prendete, voi non avete più il potere di questa notte. Prima dell'alba, questa acqua di San Giovanni va tolta assolutamente, poi la benedite in onore di questa notte, affinché il principio divino faccia beneficio per tutta la vostra vita dei suoi poteri e virtù acquisiti in questa santa notte. A questo punto con l'acqua di San Giovanni vi dovete lavare, quindi inumiditevi il corpo, possibilmente tutto il corpo, nudo tutto il corpo, se no soltanto il viso, ma sarebbe tutto il corpo completamente nudi, dal basso verso l'alto se è possibile, quindi per esempio dai piedi verso l'alto, dai piedi verso l'alto, è come se vi bagnate un po' con quest'acqua magica, cioè che infonde potere e virtù, come gli avete detto, su di voi e chiedete a Dio di benedire l'intero vostro anno con ricchezza, prosperità, salute e benedizioni, capito? Questo è quello che davvero potete fare in questa notte e che veramente fatto così avete solo seguito le regole della magia, non è che c'è chissà cosa, no? Però fatevi due note scritte, no? Per appuntarvi, quando prendete, non vi ho detto perché io do per scontato, quando prendete una piantina lasciate un'offerta di tabacco lì, ok? Importante, non prendete e basta, eh? Sempre lasciate, ok? Io vi saluto, carissimi amici, che vado a mangiare, <ride> benedizione a tutti quanti, e vi auguro davvero di trarre i poteri, e il benessere e la fortuna, la forza, la vittoria di questa notte. Perché veramente, vedete, avendo la conoscenza, adesso potete veramente provarci e veramente riuscire a uh, usare questo a vostro vantaggio, vostro e della vostra famiglia. Benedizioni, a presto!